Certo, è più bello quando ci sono i tifosi, ma quando, quando l'arbitro fischia io non li vedo più, vedo solo la partita, la palla, gli avversari, i miei compagni, solo quello. Um, io sinceramente durante la partita non l'ho sentito, come dicevo prima, perché non li, non li sento più, mi sono concentrato. Solo quando lui ha preso eh, il cartellino rosso ci ho pensato un attimo, non ero sicuro ma poi ho, poi ho sentito, ho visto tutte le notizie dopo la partita quindi avevo capito com'era. Com È stata una chiamata dove lui mi ha convinto, mi ha, mi, mi ha detto perché dovevo venire all'Inter per la mia crescita, per la crescita della, della società, della squadra. Ovviamente non è, è l'unica cosa che tieni in mente per prendere una decisione perché alla fine non scegli una squadra per l'allenatore, scegli per, per tutto quanto. Secondo me c'è sempre, sempre da migliorare, riguardo spesso ho sempre le partite per, per, per capire le, le scelte che faccio, che, che facciamo come linea difensiva lo guardiamo pure insieme. E cosa manca? Sono sempre dettagli che, che, fanno, che fanno la differenza, in quale momento scappi o accorci. O che rapporto hai tu con i tuoi errori eh, quando ero più piccolo portavo sempre con me ma non mi aiutavano rimanevo male e poi eh, eh, si vedeva in, nei prossimi allenamenti magari pure in, in partita quindi no, non va bene quello eh, e ora penso penso in un modo diverso eh, perché ormai il passato eh, è successo e non posso più cambiarlo un godina così è... <ride> eh, questa è una questione della, della società no? Sono tue parole che dici che manca qualcosa e... è fortissimo anche visto la sua età è impressionante fisicamente è forte è già nato così, da no? na, na, na, naturale, poi eh, come mentalità mi ha impressionato di più come persona, come, come lavora, come vuole crescere, vuole imparare. Eh, io mi trovo molto bene con lui eh, fuori dal campo, parliamo spesso anche se non stiamo alla nazionale, eh, gli dico sempre se, se ti posso aiutare o con qualcosa, mi puoi sempre chiamare. Qual è stato nella tua carriera? Proprio un attaccante che hai fatto fatica o comunque scomodo che ogni volta che lo incontravi dicevi no, devo marcare lui. Uh, è così, uh, non lo vedo mai perché è sempre una, una sfida. No? È sempre bello sfidare i migliori. Uh, Suarez è stato uno dei più difficili da marcare come punta di qua, ti viene addosso, va su tutti i palloni, è rapido, ti fa eh, le finte, va sempre verso la porta, è, è molto bravo nei movimenti, e sì è stato tosto. E da marcare, visto che ci ha giocato insieme molto più, Icardi o Immobile? Icardi è dentro l'aria per me è stato uno dei più difficili, più, più bravo nei movimenti, è, al momento giusto lui... Fa il movimento quando tu eh, ti, ti cerca le spalle no? al momento che tu guardi lui eh, fa il movimento, queste cose impressionante. Lo, lo vedo bene, tranquillo, si allena bene, eh, gioca bene, quindi io non, non l'ho visto diversamente. Dove, dove mi piace andare, non guardo se sto tranquillo o no, ma mi piace scoprire dei posti nuovi da, che, che per me sono esperienze bellissime che, che non si scorda mai, come, come Cuba è stato particolare, ma Bali, Bali è pure un posto dove ci tornerei in futuro perché è così... C'è così tanto da fare, è così diverso, c'è di tutto: cultura, c'è natura, spiagge, c'è la gente. Sì, mi, mi è piaciuto tanto. E invece uno da fare? Eh, qualcosa in Africa, tipo fare safari su, Sudafrica, Kenya, eh, eh, Tanzania, Zanzibar. Questi eh, sta sulla lista.